Heila! Buonasera, eh, Sì, buonasera, buongiorno! Allora. Facciamo niente, tranquilli. Ci stavamo divertendo, Se volete venire anche voi qua a giocare a briscola, venite pure. Sono aperti i tornei. Quindi. Tor meglio! Le briscola! Tornei da briscola, va bene? Noi li abbiamo fatti. perché non ci ho mai giocato perché... <ride> okay, no, perché... allora, <coughs> quindi, beh, eh, cosa si fa oggi? Innanzitutto. innanzitutto vi iscrivete al canale, lasciate dei like e dei commenti. Faccio il me, lo ricordo. Esatto. Quindi vi viene a pigliare a casa. <ride> Andiamo a vedere come cosa è successo in questo momento. Che diciamo, siamo stati un po' senti. Sono stato un po' sente perché. Allora, là vedete una costruzione che se volete sapere cos'è dovete continuare a seguire la serie. Lo scoprirete quando la finirò seguendo la serie. Poi qua, come vedete, ho spianato... Metà montagna. Abbastanza. <ride> Metà montagna. Sì, esatto. Sì, dai. Devo tirare giù ancora tutta quella roba lì. <ride> e poi qui ho fatto la discarica che praticamente funziona così io prendo, lancio dentro la roba che non mi serve e abbiamo finito, ecco fatto poi qui nel frattempo ho fatto diciamo una casa di fortuna perché se no mi trovavo gli zombie in casa qui come vedete mi manca tutto perché sono morto nella lava da bravo genio esatto, scivolando cioè sono scivolato per causa di qualcun altro a dire il vero non sono riuscito a vedere chi perché ero dall'altra parte del monte ma vabbè tipo questa dorita non serve a niente quindi eccoci qua allora mentre butto in discarica vi dico un paio di cose vi ricordo che c'è il concorso ancora attivo per i 100 iscritti e un po' incasinato quindi probabilmente non usciranno video se riesco e faccio più possibile, ma non vi assicuro che esce ogni settimana o ogni due. Probabilmente potrebbero anche passare magari un mesetto. Spero di no, per il vostro bene e per il mio. E... Quindi vediamo dai. Comunque non vi abbandono, no? sappiatelo che non vi abbandono. Poi un'altra cosa, mentre scavavo stavo spianando anche qua, perché cavoli, ho bisogno di una pianura tutto Come vedete ho cominciato a spianare Anche qua Ho trovato questa grotta Che è una grotta magnifica Praticamente in questa grotta Ci sono un fracco di zombie Spawn, mob Un sacco di roba Infatti qua sotto c'è una grotta che ho chiuso E nel frattempo là sotto Devo ancora arrivarci nel frattempo, vabbè, adesso ho appena cominciato quindi laggerà C'era un fraco di ferro trovato qua. Cioè, proprio ho trovato tipo 60 di ferro senza problemi, cioè. Lì c'è il carbone a residuo che potremmo anche prenderlo, siccome ormai ho finito, e devo cuocere, non sapete quanta roccia devo cuocere, cioè. Mi sa che sarò il primo giocatore in Minecraft che cuocerà, che ha scavato così tanto e ha fatto così tanti tunnel, così tante robe. Allora qua c'è Qua c'è del ferro ovviamente. Che mi fa sempre comodo del ferro me l'ho preso sì. Anche qua c'è del ferro, cioè vedete, c'è io dove, dove vado c'è del ferro Che per carità è comodo, eh! Soprattutto quando tipo ho perso nella lava 30 di ferro. Trovo Questa grotta e ne trovo 50 di ferro senza problemi. Quindi, poi qua sotto c'era un'altra cosa. Un'altra grotta dei mob che andremo a esplorare appena avrò il carbone. Perché ho finito anche quello. Un attimo, fammi la torce, esatto. Quindi, se riusciamo a prenderlo, benvenga. Prego, avanti. Grazie. Guardate quanto bel carbone. Cioè... Io trovo. Adesso sto trovando ferro il carbone lo trovo così a stock da 64 praticamente, sai. Cioè. Vediamo. Guardate quanta esperienza scende. Guardate quanto carbone ce l'ha. Cioè io le trovo così le robe, o non trovo niente o trovo tutto. Cioè guardate, panna, altro carbone. E non finisce qua. No, finisce qua. Scherzavo. E nelle grotte non c'è. Poi mh, farò, voglio fare un episodio in cui torno nella vecchia miniera abbandonata che è quella che avevo iniziato proprio dove avevo perso tutto agli, agli albori del tempo. Gli albori del tempo. Beh, comunque, questa grotta poi dall'altra parte. Vedete, eh, qua c'è qualcosa mm. affascinante. Mm. C'è una torcia sola. Magari se mi preparo anche la spada. Qua, qua ci sono delle luci. Mmm. Mmm, qua c'è del carbone. Mmm. Vedete? Cioè... Giri l'angolo e non sai mai cosa trovi. Un mob... No, carbone. Guardate, guardate, guardate quanto. Il re del carbone. Altro che minatori peggio dei petrolieri siamo, cioè siamo siamo ricchissimi no è finito tutto giù e questo vi dico subito che stavo per cadere giù che questo carbone non mi basterà Ne servirà almeno 20 volte questo carbone qua per riuscire nell'impresa esatto perché sappiatelo ho oh, troppo poco carbone. Là c'è qualcosa. No. Là... Ah sì, qua ho fatto il giro, scavando ho fatto il giro. Qua aprirò una voragine. Come vedete non ho più niente. C'è proprio... Là c'è sicuramente un mob che mi aspetta. E sono certo. Al 100%. Ragazzi, ho perso 8 delle mie sette vite. <ride> ok, andremo. Uh, ferro! Così è random a caso. Uh, ferro. ferro. Ferro! Ferro, ferro! Adesso vi faccio vedere quando torniamo in superficie, se ci torniamo, perché non credo che ci torneremo. Vi faccio vedere quanto ferro ho trovato solo in questa grotta qua, cioè. Faccio vedere quanto ce n'era in questa grotta, cioè io ho scavato, non sono andato tanto distante ad esplorarla e ho trovato, abbiamo trovato 17, la volta scorsa che non c'eravate perché ho fatto off cam <coughs> poi ne abbiamo trovati 11 adesso e poi ne abbiamo trovati adesso andiamo su a vedere Forza, guardate che bella. È solo la base, questa, ve lo dico. Vi dico, ci vuole, ci vuole, ci vuole tanto per farla. Ci vuole tanto, e soprattutto io sono uno di quelli che tipo fanno, ma non usano i cosi lì, o come si chiamano? Il creativa o il creativo, tutte le robe. Io preferisco farlo in survival. Quindi, tipo, io questa sarebbe la mia casa. Devo ancora iniziarla praticamente direte ma non era quell'altra no quella là era solo una base d'emergenza roba così questa sarà la mia vera casa e in creativa avrei già finita mentre qua con calma aspetta che lì c'è la lava non mi ricordo dove era Forza? lì c'è l'acqua quindi lì c'è la lava che okay, è lì ecco questo è il problema di quando lag ok ok siamo riusciti lo stesso a entrare ora dovrebbe esserci qua niente ferro dov'era? qua qua abbiamo altri 11 di ferro tanto per cambiare e siamo già a 22 poi abbiamo uno stock da 32 di ferro 33, 33 vabbè non cambia niente qua abbiamo un po di pietra che male non fa un po' di ferro, no?